benvenuti nel mio nuovo video ecco, vi presento questo breve video di quanto facciamo le live con cosa penso di giovani tra uno scherzo, una battuta, uno sketch si parla anche di queste cose qua e alcune risposte veramente mi hanno, mi hanno rimasto incantato noi seminiamo. poi il signore si penserà Comunque, vi lascio a Quintio e ci vediamo presto. Do, uh, al, al fra Grazie Santile per 50 bit, ma non rompetemi i coglioni che sto parlando. Comunque, stavo dicendo um, che... Voi vivreste mai in un convento? Tutti... cioè voi gli altri? No. Assolutamente no. Voi, boh, io sì, io sincero sì mi farei... Oh. Eh, ragazzi, avete delle domande per il frate? Oppure per me? Cioè, come volete voi, eh? Possono essere anche indiscrete. Cavolo, quante domande <ride> ragazzi stavolone. Eh, stavolone Ok, stavolone um, eh, eh, Cioè, tu credi in Dio? Cioè, ma credi in Dio bene? Cioè hai detto che credevi in Dio Credi in Dio bene o credi più in Dio meno. male? Eh, più o meno Cioè, più male che bene ma 12, 12, 12, no, 12 piccola, in 12, 12, 12 Vabbè, sto dicendo, Maria, tu credi in Dio? Hai detto di no, perché non credi in Dio? Pensi di essere nella giusta via? Cioè, nel senso, sei convinto della tua scelta? Sì, sì sono molto contento di quello che ho fatto. Devo fare forse... ancora altre 10 volte. Ma forse l'hai la... cioè, già detto, quando è che hai... Mamma, no, ti ho visto... Stavo chiedendo, a che... probabilmente l'hai anche già, già detto, a che età hai fatto questa okay. scelta? 19 anni. 19 anni? Quanti anni sono passato? Quindi tu, cioè, te lo chiedo così, c'è cioè, <ride> avuto le tue esperienze, le tue cose, poi cosa è successo? Eh okay, ho incontrato delle persone che mi hanno fatto conoscere un mondo nuovo di questa fede, me ne sono innamorato, anche perché attraverso alcune figure dei santi hanno pensato che non vogliono come loro. Diventeresti mai Suea? No. No. no, no, mi dispiace, sono un po' tanto carnale per, per mettermi, poi non, non so, non, non ho fede, non, non lo so, non so come dirlo, no, no, no, no mi astengo. Ma posso una domanda? Ma posso fare una domanda? Vai. Se è un vostro figlio o figlia che sarà... eh chiederebbe di entrare a far parte, di, di, di essere un prete, un frate, un monaco, una suola, una monaca, sono tutte diverse, eh? non è la stessa cosa. cosa come reagireste? Poi Bene, dico i cioè. miei genitori come hanno reagito. Beh, rispetterei la sua scelta, cioè, <ride> se poco quello dire. infatti eh, che non tutti lo fanno, eh rispettare la scelta dei figli io anche, cioè, va bene uh, voi, voi perché pensate che uh, Gesù Cristo non esista? grazie Ma io non grazie. penso che non esista no. io, non ho... no, io sinceramente cioè. io, io penso che non esista perché ti spiego allora, un giorno in una... Una. Dio non mi ha aiutato e non so a chi, a chi devo credere ormai ho smesso di credere, cosa devo fare? Perché tu hai creduto a un Dio un po' così, insomma. Eh, perché non è, Dio che... Dio. Eh, è solo uno di Dio, no? Eh, sì, però non è che se a me non mi fai il miracolo, io non ci credo. Faccio bene, ai suo soffeso con Lui, oh, yeah. eh? mi ha aiutato. Però non è che io dico una cosa e Lui sta lì a fianco a me e adesso dirmi.